Salsicciotto non andare via Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale è arrivato il momento di portare un ospite sulla nostra pista c'è chi dice che l'Accademia della Crusca abbia deciso dopo Petaloso di inserire anche sagomaturina nella lingua italiana diamo il benvenuto a Nu89 buonasera Nu Ciao ragazzi, ciao Diego Lunadix Contentissimo di essere qui, sono. credo il terzo. Eh? Esatto. Stasera ti chiamerò Luna di Clarkson. Va bene? <ride> ok. <ride> Ora, ragazzi, io di solito qui farei la presentazione, che però. Eh, cioè, Nu, no, sinceramente, youtuber, streamer, eh, presentatore, telecronista, coglione. Eh. Allora, questo ho detto lo <ride> no, <ride> dico io. fare brutto, tratto male l'ospite, non via più nessuno, faccia, faccia, faccia. Eh, però voglio fare una premessa: una piccola premessa. Sono pure un po' emozionato, ragazzi, perché chi segue il mio canale sa che da sempre dico che il mio youtuber preferito è Nu89. Perciò penseranno tutti che t'ho avvantaggiato in qualche maniera. Quindi cancella la mod che ti ho dato l'altra settimana per allenarti, <ride> no? Non è vero, ragazzi. No, non, non c'è niente, no, non c'è no, niente. Io data Anzi, prima. qua ancora dobbiamo fare settaggini Quindi adesso eh, bisogna andare a fare le domandine solide. Il nostro format, per chi non l'avesse visto, prevede che prima gli rompo un po' le scatole al mio ospite con un po' di domande. Poi lo mettiamo in pista con la stessa macchina, stessa pista, c'è cioè la tabella, insomma una cosa decisamente non originale se avete visto una volta Topier nella vostra vita Perciò la nostra giuria internazionale mi ha fornito il fogliettino con le domandine, non so tantissime, eh, quindi mettete comodo un'oretta, un'oretta e quindi, mezza Ma poi <ride> <ride> <Il> dico, <derogatorio, ride> sì, sì, sono innocenti Sì, dà, perché appena ho detto voglio fare un'intervista a noi, ma ne ho 200 persone, chiedigli questo, chiedigli quest'altro eh, <ride> dico. Cioè, non è che viene a dormire da me una settimana, cioè Devo, devo, devo fargli qualche domanda così per... Vabbè. Però sta cosa che noi non ci possiamo preparare Ma tu col foglietto sì io Non l'ho capito Vero, sì, sì. Qualcuno si è lamentato di questo fatto che cioè voi tu non tu tutto siete preparato, preparato <ride> e Invece noi buttati qua dentro Che sì. poi io voglio sapere una cosa Ma tu sto giro in pista Ma l'hai fatto almeno no, io no Il bello è che io ho fatto tutte formate La macchina non l'avevo manco provata Prima di <ride> fare la farla <ride> cioè, Poteva andare tipo con tre ruote esatto. Voi andate cioè, Sono affari vostri <ride> Ma mi hanno detto tutti Fallo anche tu Però il problema è che non ci crederà nessuno Che girerò solo minuti perché poi metto lì due tre giorni per cercare di fare un tempo decente <ride> però vabbè Beh, giustamente oh, tu vabbè. sei il capo Beh, cioè, il presentatore ci avrà <ride> per dei lo vantaggi perlomeno. Per lo, meno, per lo meno. dunque allora domandina eh, le leggo eh, perché come al solito la mia memoria non aiuta quindi eh... Dica allora oggi fare video mentre si gioca è considerato una normale forma di intrattenimento ma quando hai cominciato tu anni fa non per dati del vecchio eh, non era assolutamente così come mai hai avuto l'intuizione cioè che ti ha spinto a dire forse potrei fare video in cui intrattengo la gente giocando diciamo che era un periodo in cui io stavo finendo di laurearmi quindi a parte studiare non facevo molto guardavo molto youtube io e eh, guardando tanti canali mi hanno in qualche modo ispirato a pensare ma secondo Secondo me, io queste cose posso farle a modo mio, rigirarle in qualche modo e... e cavarne fuori qualcosa, divertirmi. Cioè, sostanzialmente, io ho iniziato guardando contenuti di altri, che è un po' quello che facciamo tutti, no? Sì. E volendoci però mettere del mio. Così è iniziato tutto. Ok. Perché io poi, sai, da... Da ragazzino, insomma, ero sempre appassionato, soprattutto a parte di. ho sempre fatto, no? Invitavo gli amici, i cugini, garette col volante o addirittura. Partite su FIFA, te ne dico una. E io ero sempre quello che faceva la telecronaca incredibile, okay. imitava Piccinini. Proprio lui! E allora <ride> veniva fuori sempre un po' di cacciare così di festa. E, e questa cosa mi è rimasta, cioè, io alla fine cerco di fare i videosi. Penso che tutti un po' hanno iniziato, forse guardando altri, pure ho guardato i tuoi video alla fine, poi lo sento, dicevo inizio delle famose sì, sì, serie sì. di Moto GP che io sono in fissa con la tua guida su MotoGP. Ma, ma infatti io ti, ti faccio questa confessione. Io. Cioè ti ho sempre riconosciuto, visto nei commenti dei video, in live, ma perché so che hai iscritto al mio canale? Cioè io l'ho scoperto 60.000 anni dopo che ne avevi aperto uno anche tu. <ride> <Okay>. cioè, <ride> io pensavo che tu, capito, fossi semplicemente un iscritto super attivo. No, ma anzi ti dirò di più, questa cosa l'ho detta pure a Mazz, eh, io spesso non commentavo e ancora adesso non commento perché siccome la gente poi giustamente magari sotto mi scrive qualcosa mi sembra di venire lì a voler... io invece sono un utente normale, voglio solo commentare perché mi piacciono i video, non è che sto facendo... <ride> Cercare pubblicità ho vabbè. capito ho capito ho capito, capito secondina domanda ti fa di spiegarci come fai e quanto è difficile se è difficile eh, fare video ogni giorno eh, perché ricordo lui, ragazzi fa video tutti i giorni hai tre appuntamento fisso col sorriso cercando di far divertire chi guarda malgrado ogni, come ogni persona normale ci avrai comunque due giornate noi problemi incazzature certo. che abbiamo tutti ma eh, allora io parto da un presupposto eh, molte volte mi sono trovato a... anche a diludere parte del pubblico perché non vedevano più determinati video ma perché io ho una regola ben precisa faccio il video se mi va di farlo se mi ispira e in tutto, in tutti gli anni in cui ho fatto sempre video di video forzati perché li dovevo fare ce ne sono veramente pochi e right. questo è un po il segreto anche perché tu immaginati tutti i giorni come hai detto tu in realtà eh, io, vabbè, sabato e domenica ne faccio, però comunque da lunedì a venerdì sì. Ogni mattina ci vuole un'idea. Eh certo. Ogni mattina ci vuole, eh, come dire, quella voglia. L'ispirazione. L'ispirazione e se almeno per me è così, eh, poi sicuramente altri faranno in modo diverso, però eh, se una cosa non mi va di farla io non ce la faccio quindi mi baso uh, vado anche a periodi no? ci sono cose che in un momento mi prendono ma a prescindere se piacciono o meno di più o meno al pubblico Deve piacere prima di tutto a me e così riesco ad andare avanti Ok, tra parentesi hai un po' introdotto la domanda che ti devo fare dopo eh, Chi ti segue sa bene che malgrado il focus del tuo canale Gira intorno ai videogiochi a tema motori Ci sono delle divagaz divagazioni ogni tanto Ad esempio sì. ricordiamo la famosissima vita reale di Trevor su GTA Che io ho sì, sì, sono visto sì, praticamente sì. tutte le salse Ma anche una serie fighissima su FIFA Che purtroppo è smessa e io mi spaccavo da risate Con i nomi <ride> dei giocatori <ride> strani, eccetera sì. Ah sì, quando avevo fatto la squadra su PS era eh, perché sta... FIFA non te lo concede? Ah ti... ok, però mi ricordavo che era di calcio sì, ma sì, non, sì, non sì, mi ricordavo sì, il sì. gioco. Sì, eh, sì, no, ma perché a me piace. Eh? Io sono un regolare giocatore di FIFA. Ah, io pure. Ecco, che... eh. Eh, se dovessi dare un consiglio a chi vuole intraprendere il lavoro di content creator, qual è il giusto compromesso secondo te nel proporre quello che ti piace fare rispetto a quello che funziona per il tuo pubblico? Ma eh, allora diciamo che tu iniziando un pubblico neanche ce l'hai quindi certo. sostanzialmente il consiglio è quello di Uh, farsi conoscere per quello che si può dare, non andare a prendere per esempio argomenti uh, di moda solo per fare subito visualizzazioni che può essere un'arma che subito funziona ma poi insomma la, la natura di ognuno di noi viene fuori e bisogna dare qualcosa attraverso i video se noi prendiamo solamente idee e le descriviamo ma non le facciamo nostre diciamo che la cosa dura poco quindi bisogna quantomeno trovare una propria ubicazione, all'interno okay. di un'ubicazione. Io, io posso dare questo alla piattaforma, non andare a prendere cose modaiole che sicuramente vanno per quel poco, ma poi, diciamo, della persona che le fa resta poco. Ok, altra domanda. Quali sono, se esistono, le cose che ti piacciono di più e di meno di fare questo mestiere? Ma eh, la cosa che mi piace più in assoluto è intanto poter essere creativo, perché io sono una persona creativa nel senso non ho una mente per niente matematica sono un po' burlone, coglione, cazzone perché comunque mh, nella vita ho fatto musica, mi piace disegnare quindi mi piace qualsiasi forma di uh, un po' di art no? creativa okay. e anche il video eh, fa parte un po' di questi quello che non mi piace è il fatto di un pochettino quando passano degli anni comincia a diventare effettivamente un lavoro tu sei un po' alla mercé di una piattaforma sulla quale non hai controllo quella è l'unica certo. cosa che mette un, po', mette un po' ansia però insomma ecco, basta viverla con la serenità che ti ho detto prima e vabbè, un po' quello poi per il resto non, non ci sono grandi cose che non mi piacciono Cioè, anche il fatto di essere esposti alla fine è un, soprattutto un pregio Il fatto di poter avere interazione con tante persone Poi ci sono anche le persone negative Ma quelle dopo un po' impari a ignorarle quindi amen. Ok, è incredibile che comunque ogni volta io faccio una domanda Tu mi rispondi anche a quella dopo Anche quella ho visto, visto. <ride> C'è cioè, connessione Allora ti faccio anche quella dopo eh, Cosa ne pensi del problema degli haters? Hai avuto problemi in questo senso? Mm, no, nel senso che ogni tanto ah, Capita quello che C'è voglia di, di rompere le palle però come dico sempre e eh, Lo dico a te Magari a chiunque altro eh, Volesse iniziare a intraprendere Magari all'inizio può essere disturbante no? Beccare il cretino Che dà fastidio e La verità è che bisogna sempre pensare Che eh, parliamo di persone Che senza conoscerti Vengono a dare dei giudizi eh, Pretendono di convincerti Che tu abbia dei problemi Quando in realtà Probabilmente ce li hanno loro certo. Quindi mh, Semplicemente io Quando mi è successo Li ho ignorati Ma mi è successo poco Non lo so perché cioè Non è voglio dire che non li attiro semplicemente o non ci faccio caso o comunque magari ecco mh, fare le cose sempre con allegria positività mi ha portato comunque a non dover gestire grossi problemi di questo tipo perché alla fine chi è che può aver da ridire su uno certo. che fa semplicemente quello che deve fare idee persone insomma, eh, esatto, fine, ecco, cioè insomma, nel senso. Sì, capitano eh, però amen cioè, stanno bene lì certo certo allora questa qui è un po più sul personale Okay. allora dici il tuo conto in banca no scherzo allora... <ride> quale delle banche eh, che devi esatto. specificare <ride> ah, dice, io non ho il conto io ho tutta la banca <ride> youtuber, gaming ma anche il motovlogger riesci ancora a goderti il momento del videogioco o dell'uscita in moto solo per te stesso che ne so una giornata in cui dici oggi non male, fa niente io gioco per il gusto di farlo e non per creare contenuti eh sì di là, io che... <ride> no, di là del fatto che, no al di là del fatto che quando appunto registro video, faccio live, un po' cerco già di farlo, ok? Perché come ti dicevo prima, le cose che non mi piacciono, che non mi ispirano, non riesco proprio a farle. Cioè non riesco a far finta di farci un video, non le lascio perdere. Magari a volte provo, eh, mi capita, però muore lì. Per quanto riguarda, beh sì, tu sai giustamente che io sono un grande appassionato di moto, quello soprattutto ormai è diventato un momento quasi proprio di... cioè mio, di svago di relax, infatti video in moto ne sto facendo ormai quasi zero. Però ci vado. Sì, insomma, quel, quello è un momento abbastanza intimo eh, mio, ma anche con amici stretti, che insomma ho realizzato dopo un po' che certe volte, Diego, non è che ti va sempre di metterti con le telecamere e cose varie Cioè vuoi semplicemente prendere e fare, punto. Verissimo. Ci sta anche quello. Non, non si può vivere con le telecamere. Vero, infatti quando eh, noi ci siamo incontrati a Vallelunga io le settimane fa, insomma, ci siamo sì. conosciuti lì. Devo sì. dire che all'inizio eh, mia moglie mi disse: Ma che ti porti l'attrezzatura? Fai cose. Poi se Senti, io vado lì, conosco eh, Nuke, voglio conoscere da tanto, eccetera, eccetera. ma voglio godere, ma me ne frega niente delle telecamere. Sì, sì, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, esatto. Lo Però modo. capisco la difficoltà del fatto che uno è portato a cercare di creare un contenuto. Perché poi quando entri in quest'ottica, perciò chiedevo sì, uno sì. che lo fa no, tutti ma, i giorni. Ma anche, quella, anche quella è una scelta personale, eh, perché ci sono creators eh, che eh, ritengono indispensabile documentare e registrare qualsiasi momento per farci qualcosa e io sono di un'idea un po' diversa, ci sono delle cose che mi godo e basta bene bene Ok, ultima domanda, questa la faccio sempre a tutti C'è qualche progetto futuro di cui vuoi dare qualche piccola anticipazione, qualche spoiler? Ma, eh, visto che stiamo per parlare di simulatori eh, Quest'anno avrò di nuovo un bel rapporto con Abarth Ci saranno cose molto ah. molto interessanti Lungo quest'anno che arriveranno. E poi bah, a, livello, a livello del canale, proprio di video. Eh, insomma, le uscite sono tante. E secondo me sarà un anno molto molto divertente e malavitoso, come dico io, anche in quel senso beh, ragazzi, queste erano le nostre domande. Per nulla fastidiose, <ride> 89. Adesso è il momento di andare in pista. Dunque, in che posizione ti piace? Perché come di solito su Top Gear lo chiedono alla fine perché loro il tempo non lo sanno, mentre tu lo saprai. Mentre lo fai, quindi. Eh, io mento... però immagino che non devo dirlo. Non devi dirlo, tanto vabbè, se no lo taglio, però per dire Mazza, ma lo facevo apposta, che ogni due secondi. così <ride> è tutto tagliato, non esatto. si vede che sbagliava sempre. Bravissimo. Eh, eh, quindi in che posizione ti piacerebbe metterti? Diciamo che come va, va finisci sul podio perché per adesso siete in tre. Quindi... Però adesso sono il terzo, quindi diciamo che troppe brutte figure. Allora, io. adesso i, i tempi degli altri precisi non me li ricordo, ma. E eh, eh, non so te li dirito? Ok, non, bravo, così non mi distrago Esatto, se no troppo. ti viene l'ansia di... Bravo, però no, mi ricordo che Amos, manca a dirlo ha, ha settato subito un riferimento importante Che sinceramente non, non credo proprio di, di riuscire ad avvicinarmi E Maz però, dal canto suo, eh, io so che è preparato, cioè è bravo Eh, Maz è studiato, sì È studiato, è studiato su, su Assetto Corsa Quindi mi piacerebbe fare un tempo simile al suo però non lo so, non credo. Cioè, magari ecco, se devo far terzo, speriamo non troppo lontano. Bene, bene. Allora, ragazzi, andiamo in pista. E si va con la Dallara stradale dell'avvocato. Che emozione! Mamma mia, assetto corsa, che bello. 65 anni che non ci mettevo piede. Dove si frena qua? Aiuto! Ah, sì, qua c'è una serie di S. serie una eh, bella macchina però questa poi gliela incuriamo all'avvocato ce la teniamo salsicciotto non andare via <ride> mi sto divertendo oh l'app detected count taglio mortacci sua eh, però devi girare cioè devi girare eh, lei non gira scusi dio guarda stava pure venendo bene ah, bisogna stare attenti lì eh se l'app will not count the test is not valid uh... Cambia colore la spia della riserva, ok, quindi quando è rossa vuol dire che... Finché è gialla va bene Grandi mezzi Se io sapessi rimaneva solo gialla la spia Invece in queste macchine incredibili Cambia pure colore Non mi sa che non è vero, me lo sto sognando Il che è tutto un... molto magico Come è andata? Ti sei divertito? Divertito sì Tantissimo Però sto rosicando Perché non sono riuscito A mettere Un giro pulito buono <ride> Almeno dalla mia, dalla mia sensazione Però fighissimo Fighissimo eh. È stretta la pista eh. Molto Però stretta. con questa macchina Che è una specie di go go-kart voluto È divertente La ci macchina sta, è una goduria Da guidare No eh? veramente Veramente Veramente una figata sì. Beh ragazzi C'è il dubbio Adesso bisogna sapere In quanto ha girato nulla. L'abbiamo visto smadonnare L'abbiamo visto eh, Divertirsi e Ti posso dare Una buona notizia tanto il primo numero è Un 1 è girato ah, un minuto, <ride> Si allora. parte bene, si parte bene Meglio sempre partire dalle buone notizie Esatto, spero che anche il secondo <ride> sia un 1 <uno>, eh, <ride> Lì potrebbe Bravo. già Bravo, Vedi, continui a vedere il lato positivo Il lato positivo della cosa <ride> eh, Quindi 1 14 Ok 902 quindi eh, Maz ti ha fregato la seconda posizione per esattamente 107 millesimi no, un decimo da Mats? sì un decimo da Mazz non ci credo dovevo venire più preparato eh. ma c'è da dire che ti ha annullato due o tre giri che avevi dei settori eh, molto che... buoni eh. sì infatti poi mi... quando me li annullava mi sfiduciavo io, io per i primi minuti dove giustamente mi dovevo ambientare perché eh, tu la macchina ce la fornisci adesso la pista non è che ci fanno le grandi gare a maggiori, eh, beh, no? certo. Poi a metà del tempo ho cominciato a pensare, <ride> no. Qua secondo me se, se continuo così, se non sparo un tempo, è un problema. <ride> No però dai va bene, cioè essere, bene, bene, essere a un decimo da Maz è un buon risultato. No, oh, ingegnere che... se la comanda su assetto corso, eh, lui fa eh, tutto. No, ma il... infatti per quello dico, io so che lui è molto studiato, cioè, sì, sì. ogni volta che può, insomma ci passa parecchio tempo col volante su assetto corso, eccetera. Esatto. Mi, mi fa piacere però che non... Hai visto come non, di Amos non se ne parla proprio, perché comunque... Cioè, <ride> Come Amos per avere un po' di spettacolo, devo invitare alla fine. È, vero, è vero? Adesso la prima non si toglierà mai, a meno che poi non facciamo tipo una seconda stagione in cui lui rimane con la Dallara e noi corriamo con un'altra macchina. <ride> prova a battere Amos. <ride> Vabbè ragazzi, io spero che ti sei divertito Nu, spero che vi siete divertiti voi, ti ringrazio tantissimo per la partecipazione. Ma di niente, anzi è stato super super divertente. Ragazzi, trovate qui in descrizione vabbè, tutti i link di Nu, è inutile che vi dico io perché insomma sicuramente li conoscete, però Instagram, Twitch, Youtube, vi posso dire solamente che su ogni piattaforma fa cose diverse, quindi eh, seguitelo magari da tutte le parti se non lo seguite perché magari vi divertite in maniere diverse. Grazie, grazie. E mi raccomando, fidatevi ragazzi, con più preparazione mazzo lo battevamo. <ride> Cazzo. Cazzo. Adesso decimo, sfida l'ingegnere di Nu eh, sì, sì no, Adesso tu non hai capito Io mi tengo la Dallara <ride> E finché non faccio, non dico 13 0, Ma entro nel 13 <ride> E io non mi stacco da qua <ride> Allora ragazzi a fine stagione rinvitiamo Nu Che va a fare il suo secondo tentativo Bello, così gli mi giochiari. piace Bravo, bravo, mi piace, mi piace Ciao a tutti ragazzi Ciao